Aspetta, non lo so lo so, no, non non grazie presidente intanto buonasera ai cittadini ai colleghi consiglieri assessori al sindaco al Sindaco vorrei fargli anche gli auguri perché esattamente un anno fa, il 30 maggio si insediava questo Consiglio Comunale gli stessi auguri non li possiamo fare ai cittadini perché dopo un anno tutto è peggiorato e ci ritroviamo qui a dire le stesse cose quasi quasi non, è, non abbiamo più fiato di dirlo perché poi è ripetitivo, ha ragione chi mi ha preceduto ma anche dai banchi della maggioranza sento che fanno interrogazioni, cosa insolita per un consigliere di maggioranza che faccia le interrogazioni a se stesso, perché di fatto questo è, e malgrado le facciano riceve risposta dai responsabili interrogati. Ora ce ne sarebbero di dire da cosa, io però vorrei allinearmi ai colleghi che mi hanno preceduto, che è cosa nota a tutti ormai e quindi... Sarebbe quasi da passare la mano su sta cosa perché eh, ringrazio il giornalista Centore che mi ha donato un manifesto datato 2011, tant'è vero che era firma dell'allora consigliere Franco Loreto, Antonino Abbate e Walter Roviglione, 2001, 2001 e diceva Sindaco Uccidi dimetti o governi giustamente il Sindaco di Fiori mi ha, mi ha consigliato prima cambia, cambia il nome Metti di Fiori e io lo ringrazio di questo perché già nel 2001 noi ma forse anche qualche anno prima chiedevamo le stesse cose che chiediamo ancora oggi perfezionamento dell'acquisizione del patrimonio comunale di tutte le aree provenienti dalle lottizzazioni immediato appalto dei lavori per la costruzione di nuove scuole secondo gli indirizzi già espressi in Consiglio Comunale Passati 12 anni ancora questo manifesto, fatta eccezione per il nome del Sindaco, è ancora in vigore, potrebbe essere attaccato nuovamente, cambiando soltanto il nome. La situazione è grave, la situazione dei, degli operai dell'igiene urbana, si riuniscono in assemblea, protestano, fanno sciopero e allora io credo che, come abbiamo detto più volte, questa amministrazione deve prendere coscienza di quello che sta accadendo, io non credo che questo disagio debba pagarlo il cittadino, perché il cittadino già paga la tassa per la raccolta della nettezza urbana e purtroppo gli operai ci risulta che è più di qualche mese che non ricevono lo stipendio. Allora, al di là delle beghe che possono esserci tra amministrazione ditta ed altro, io credo che la l'amministrazione debba farsi carico immediatamente di risolvere il problema per gli stipendi. Ieri c'è stata un'altra riunione, credo, per gli assistenti sui polmini e mi giungono note, poi dopo se qualcuno vorrà risponderci e spiegarci quello che è accaduto ieri nella riunione, ma mi dicono che non è, non è stato possibile arrivare a una trattativa buona per le assistenti. Ha ragione il consigliere Rossi quando dice la spiaggia è sporca, stamattina siamo arrivati al paradosso, Assessore, io la invito a fare una passeggiata sulla spiaggia, sulla spiaggia è invasa dai rifiuti, è vergognoso, e però c'erano due operatori con le pinzette, è un atto offensivo nei confronti dei cittadini, lì bisogna andare con la motopala e questi vengono con le pinzette. Poi vi fornirò la fotografia perché è bellissima, guarda, questi due omini con la giacca fosforescente in mezzo al, al, ai, ai mucchi di immondizia con le pinzette, quasi come se si vuole andare in guerra con i cavettoni d'acqua. Io credo che siamo proprio al paradosso. Hanno messo, stanno rimettendo i cassonetti, ha ragione chi diceva è offensivo nei confronti della città ricevere dei cassonetti già sgarrupati come qualcuno usa e dopo quattro anni non solo non dovevano rimettere i cassonetti perché io ricordo a chi vuole ricordare che questa società ha vinto l'appalto perché era migliorativo perché avrebbero ampliato il porta a porta per tutto il territorio Dopo quattro anni, loro malgrado hanno vinto l'appalto per questo, dicono ma non ci siamo riusciti, adesso vi rimettiamo i cassonetti, questo è l'unico paese in Italia, se non nel mondo, che torna indietro. Noi abbiamo cominciato l'indifferenziata il porta a porta, abbiamo cominciato il porta a porta e torniamo ai cassonetti. Io credo che sia vergognosa una cosa del genere. Poi, al di là del fatto che credo che sia irrispettoso il fatto che ci lasciano addirittura il timbro Gaia, mi verrebbe facile una battuta, non la faccio, però tutti voi sapete a, chi e a che cosa mi riferisco. Ha ragione chi dice cumuli di immondizia sul litorale, ma su tutto il territorio. Qui è diventata una guerra tra, tra poveri. È diventata una guerra tra poveri e il cittadino non sa più come difendersi. L'illuminazione nelle strade, abbiamo visto che circa sette mesi fa, su via Bergamo, ma così anche su via Laurentina, ci sono stati furti dei, dei cavi e non si trovano poche migliaia di euro per ridare l'illuminazione alle strade che tanto... Tanto pericolose sono perché poi la via Laurentina è una strada assai trafficata, un tratto, e via Severiana, via Bergamo altrettanto è assai trafficata, quindi io non credo che ci sia da spendere chissà quanti milioni di euro, io credo che, non sono esperto, ma con, con 4-5 mila euro al massimo, io credo che il problema si può, si può risolvere tranquillamente. Veniamo qui e troviamo il Consiglio Comunale di urgenza per parlare della Fiamma 2000 e non conosciamo gli atti, sappiamo soltanto che quello che avevano promesso non è stato mantenuto, però lo riportiamo nuovamente in Consiglio Comunale, dobbiamo dare un parere a questa società e siamo d'accordo. Io il parere sono per darlo, ma per dare un parere in Consiglio Comunale. C'è esigenza di preparare una commissione mirata a questo, una commissione che sappia parlare con la società e intanto dirgli per quale motivo fino adesso non è rispettato il patto. A me non interessa che la Convenzione non sia passata in Consiglio Comunale. C'è un patto tra la Fiamma 2000 e la città, non con il Consiglio Comunale. Loro hanno, hanno comunque posato un tubo che attraversa e taglia la città in due, hanno comunque messo un vincolo nel, nel litorale, hanno messo comunque un vincolo nella possibilità di realizzare un porto e poi perché nessuno gli chiede di mantenere il patto, loro non lo mantengono. Allora io credo che prima di parlare di nuove modifiche per la Fiamma 2000, noi dovremmo comunque aprire una discussione con la Fiamma 2000 e dire per quale motivo non hanno mantenuto. A noi poca importa, qualcuno diceva ma sai, ci hanno portato Irene Grandi. Eh, a noi non è che interessa sentire le due canzoncine di Irene Grandi. L'abbiamo detto nell'altro Consiglio Comunale, ad Olbia hanno investito milioni di euro riconoscendo il disagio del litorale e qui hanno investito soltanto la spennellata di due lampioni e forse la, il, il, la, la riparazione di qualche, di qualche spogliatoio al campo sportivo che tra l'altro ancora ce l'abbiamo chiuso quindi per ritornare alla discussione attiva, noi credo che dobbiamo aprire un tavolo su questo, altrimenti quello che ci siamo detti all'ultimo Consiglio Comunale deve essere un no secco deve essere un no secco a questo io No, no, non mi sto rimangiando niente, perché se lei si legge la, la stereotipia io ho detto, ho detto tanto di rispetto alla società che ha dato il lavoro ha un'industria sul territorio, ma non è detto mica perché ha dato lavoro al territorio e si possono permettere di fare convenzioni che poi non passano in consiglio comunale e non rispettare il patto con la città. No, credo che sia assai grave questo poi lei consigliere se lei intende fargli fare quello che vogliono lo faccia lei avrà la sua, la sua dichiarazione ma io non credo di poter dare il mio voto favorevole affinché questi non vengano qui e ci facciano capire per quale motivo fino adesso non hanno rispettato il patto con la città non con la politica che è diverso non con la politica che è diverso e, e allora io non so se lei capisce quel, qualche cosa di diverso io, non, è, non torno indietro prego no, con... detto... consigliere aspetta no. No, non può per... un dibattito senza prego eh, faccio un ma, dibattito ma se il consigliere, prego, consigliere io, non di... io non ho detto e glielo spiego forse più piano io non ho detto che devo aprire una trattativa con la società attenzione, io ho detto chiaramente che si deve aprire un tavolo una commissione qui e capire insieme a loro per quale motivo non hanno rispettato il patto con la città poi dopo si può parlare di portare in consiglio comunale ma questo è prendere in giro i cittadini le strade qualcuno poi mi risponde ma è tutta Italia così le buche stanno in tutta Italia eh, ho capito, ma non è così che si risponde, sono in tutta Italia. Noi siamo a Tardia, ci siamo eh, proposti alla cittadinanza di dover governare, di poter governare questo paese e quindi dobbiamo pensare a Tardia. Adesso nelle difficoltà che poi il sindaco ci spiegherà, che già ci ha spiegato tante volte: non ci sono soldi, il patto di stabilità, tutto va bene, ma così è tirare a campare così è tirare a campare allora io più, più volte ho detto non voglio entrare nei meriti dell'incapacità o meno ma ho detto più volte che poiché ci siamo assunti una responsabilità di fronte ai cittadini voi per la parte che vi compete di maggioranza, noi per la minoranza allora abbiamo detto apriamo un confronto tra le forze politiche e portiamo avanti il programma a favore della città due punti, tre punti ma portiamoli avanti questo significa affrontare i problemi e non credo che aspettando che passi il tempo le cose si risolvano, si risolvano da soli se non, non ci si arriva probabilmente qualcuno può darvi un indirizzo diverso e non è non è male se la, la, la maggioranza fa ammenda quando dice ma sai io questa cosa non riesco, ma forse è anche un atto di coraggio, un atto di responsabilità dire mettiamoci intorno a un tavolo e ripariamo le buche di questo territorio con il contributo di tutto il Consiglio Comunale. Però non è più possibile andare avanti così, non è più possibile andare avanti così perché, malgrado noi rappresentiamo il 48% dei cittadini, ci sentiamo responsabili e siamo a disagio nei confronti degli operatori che non ricevono stipendio da, da mesi. E questa cosa va affrontata, non va affrontata qui in Consiglio Comunale. Qui noi possiamo dire soltanto, possiamo riportare le lamentele degli operai, ma va affrontata seriamente. Qui ci sono famiglie che gli hanno staccato l'energia elettrica, non hanno più l'acqua, che girano con le automobili senza assicurazioni. E non possiamo fare spallucce perché probabilmente qualcuno di noi ancora non prova questo disagio. La cosa va affrontata seriamente e io credo che noi tutti della minoranza dell'opposizione siamo qui per affrontarlo questo problema Al di là del colore politico, consigliere Volante Al di là del colore politico, noi abbiamo una responsabilità E abbiamo, abbiamo veramente un disagio incontrare queste persone Io ho visto uomini di famiglia piangere E allora, e allora Presidente, perché il, consigli, il giornalista... Centore non lo fa accompagnare fuori? grazie Quando si parla di cose. Eh, e allora è brutto far finta di nulla quando ci sono queste cose. Qui fuori vedo qualche operaio del, dell'igiene urbana. Entrando mi hanno pregato di fare un passaggio su questo, ma io non so più cosa dire. Non so più cosa dire perché non ho veramente la soluzione al problema, non posso neanche dare un contributo per la soluzione al problema perché non avendo contezza di quello che sta accadendo alle casse comunali, di quello che è il rapporto con, con questa società. Io ho detto già a, a opera, agli operatori che il problema non può essere limitato del del comune, dell'amministrazione comunale, una società che, che comunque vince un appalto deve comunque garantire un mese, due mesi di stipendi perché se l'amministrazione ha un problema immediato nelle casse comunali deve far fronte la, la società, tanto più, tanto più che a nostro avviso questa società questa società ha risparmiato qualche soldino diceva bene prima il capogruppo Ludovici quando diceva ma mettono i cassonetti ma nel capitolato d'appalto ci sono anche le piazzole scarrabili e non ci è dato ancora di vederne qualcuna e allora noi facendo un giro su internet abbiamo visto che ogni, ogni piazzola di questa costa circa 700-800 euro l'una adesso non so quante ne devono mettere ma avranno risparmiato qualche, qualche soldo e allora gli anticipassero intanto agli, agli operatori. Non dico che dobbiamo fargli risparmiare perché io sono dell'avviso, l'abbiamo detto nell'esposto, che tutte le società che partecipano a questo comune comunque devono rispondere di quello che mettono sul, sulla, su carta. E non è più possibile che qua, Finta di non ricordarsi, dopo qualche anno dice ma forse lo dovevano mettere, ci siamo ricordati in ritardo. No, è ora, caro Presidente, che cominciamo a fare le pulci a quelli che vengono qua, perché siamo, abbiamo ridotto un Paese in queste condizioni proprio perché qualcuno non ha controllato. E Va bene la problematica del patto di stabilità, va bene tutto. Il cittadino è pronto anche a un sacrificio ad aspettare la raccolta della nettezza urbana, ma quello che paga lo deve ricevere. E noi stiamo pagando salato questa, questa questione delle, dei rifiuti ad Tardia. È come andare al bar? Paga, uno paga il caffè e poi il barista non gli dà il, il caffè. E' la stessa cosa. Noi stiamo pagando per un servizio che non riceviamo e siamo tutti responsabili in questo Consiglio Comunale perché ce lo diciamo più volte abbiamo fatto tutti le interrogazioni noi abbiamo fatto l'esposto abbiamo comunque inviato ai vari enti compreso la Procura della Repubblica ma tutti siamo a conoscenza e poiché siamo consiglieri comunali siamo in dovere di, eh, eh, di dire alle autorità competenti quello, quello che, che avvisiamo Mi dispiace che il sindaco è andato via, vi riprenderò poi la parola dopo, però è da qualche giorno e mi dispiace anche che è uscito il consigliere Iotti perché attraverso Facebook noi utilizziamo Facebook perché l'amministrazione comunale utilizza Facebook, per... non funziona soltanto l'ufficio stampa, anche Facebook. Mi lamentavo perché ho ricevuto delle lamentele da, da parte dei cittadini che davanti alla scuola di via Campo di Carne sono spariti dei tombini e per riparare il pericolo ci hanno messo un banco della scuola dentro. Allora anche il bambino, l'alunno che passa lì e trova il banco, intanto io credo che non sia bello per un'amministrazione, eh? ma i banchi dovrebbero stare dentro l'aula se stanno in mezzo alla strada c'è un problema sono usciti fuori dalla scuola qualcuno dovrebbe spiegare per quale motivo no. sono usciti fuori dalla scuola si prepara il consigliere Acquarelli è un quarto d'ora consigliere, allora, sì. allora intanto vada anche per la problematica del banco che poi l'affronteremo la, la, per quale motivo è uscito fuori dalla scuola ma credo che ci sia un preside, un responsabile non dobbiamo dirlo né io né lei caro, caro sindaco come è, com è, com è, com è uscito questo banco dalla scuola ma noi vorremmo avere delle risposte per quale motivo è uscito e per quale motivo spariscono i tombini e, puntualmente spariscono i tombini qualcuno mi dice ma ce li mettono di chisa se li rubano e allora saldiamoli oppure mettiamoceli de, de, de fuoco ma eliminiamo il problema e dopo una settimana ancora non è, non è stato possibile eliminare il problema malgrado lì ci passano centinaia di bambini e centinaia di, di mamme tutti, tutti i giorni non è stato eliminato il problema allora poi dopo il consigliere Iotti mi risponde attraverso facebook che è stato dato un incarico un incarico si dà un incarico per un pericolo, si deve eliminare immediatamente il pericolo, non l'incarico. Grazie. Grazie consigliere Abbate. A Quarelli ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il consigliere Mauro. Buonasera a tutti i cittadini, al sindaco, ai colleghi, al Presidente del nostro Consiglio. No, Mi volevo riagganciare all'interrogazione all fatta dal consigliere... Eh, tantari sulla, sulla problematica del centro anziani della nuova florida allora io volevo, volevo ricordare che eh, sono sei anni che siedo in questo consiglio comunale e eh, non c'è anno che passa dove eh, non c'è una problematica sul centro anziani c'è stata una presidenza di cinque anni e di tanto in tanto, insomma, usciva fuori qualche problema. Il Presidente, eh, appunto, che ha presieduto questi cinque anni, il Centro Anziani, eh, di tanto in tanto veniva anche da me a lamentarsi dell'operato del Sindaco e specialmente dell'operato del dirigente preposto al settore. Ora, mi arriva strano questa, questa eh, diciamo, interrogazione, questa denuncia da parte del, dell'ex Presidente ormai, perché mi sembra che c'è un altro presidente eh, mi arriva strano questa, questa cosa quando in realtà quando era presidente lui appunto insomma, eh, lui si lamentava sempre ma eh, poi eh, non ha mai formalizzato eh, questo tipo di problema quindi eh, volevo, eh, volevo dire al dirigente eh, Giovanni Cucuzza Uh, se c'è la possibilità, questa è una mia idea, eh, se pure che non, non è fattibile, se c'è, perché questo, questo centro comunque ha dei problemi e come ho già detto e sottolineato di tanto in tanto ci dà tutti questi problemi. Allora, se c'è la possibilità di fare una trasformazione da centro anziani a asilo nido, perché così, insomma, Visto tutti i problemi elencati dal consigliere Abbate, insomma poi li sappiamo tutti, oggi la situazione economica è quella che è, quindi una trasformazione in asilo nido andremo a sollevare eh, una, una, almeno un centinaio di famiglie dai costi quotidiani degli asili nido. Grazie. Grazie, grazie. silenzio al pubblico, silenzio al pubblico, silenzio al pubblico. Silenzio, silenzio, prego i vigili, silenzio il pubblico, silenzio il pubblico, silenzio. No, lo stanno. Grazie. Consigliere Ludovici ne ha fatto. Silenzio nel pubblico. Eh, consigliere Acquarelli, quello che ha detto è offensivo nei confronti degli anziani perché se sono anziani voglio dire hanno un centro anziani va rispettato quello che fanno se ci sono delle discussioni se la vedranno tra di loro se si sono dimessi si sì, darà incarico agli arti, però da, trasformarlo in, un, in un, uh, un, un centro di bambini che già c'è il consiglio comunale qua che comunque non ne fa mancare meno come bambini eh, volevo dire noi abbiamo la fortuna di questo paese. questo paese questo è un grande paese Ardea è un paese che ha delle risorse enormi è un paese che ha 10 km di ritorale ha una storia una, ha, ha una cultura e c'è sti idiota che lo fanno sempre mettere in prima fila, si capisce perché passo, non li e c'è una c'è una, una, una, una cultura un'antichità dal porto arrivare al tempio su Ardea tutte queste cose che non vengono valutate come diceva prima il consigliere ehm, Rossi, è fatto che il litorale sia per la stagione dovremmo avere un litorale veramente con i fiori, proprio con le, con le fioriere, invece ci troviamo la sabbia in mezzo alla strada. Ma quello che non fa quella, questa amministrazione da un anno, al di là che fa. Le, cioè, quando i consiglieri comunali, già ho detto l'altra volta, arrivano in consiglio comunale, fanno l'interrogazione, quelli di maggioranza, figuriamoci dell'opposizione, cioè fanno l'interrogazione i consiglieri di maggioranza inerente a delle problematiche serie, quando io vi dico che è ora che il consiglio comunale si riappropri della politica e si riappropri delle cose che devono fare è il consiglio comunale che lo deve fare sono le commissioni e i, presiden e i, e i presidenti preposti ma tu tutto ciò non viene fatto non viene data la possibilità ai cittadini di avere uno sviluppo economico per questo paese. Da un anno a questa parte si parla soltanto di edilizia contrattata, ma non si parla di uno sviluppo turistico e ricettivo effettivo per l'Itorale e per quello che è la comunità quello che vi sto dicendo è che bisogna riqualificare tutto quello che noi abbiamo lo stesso abusivismo che noi abbiamo è una ricchezza per il comune l'abusivismo nella sua gravità è una ricchezza per il comune bisogna regolarizzare l'abusivismo non demolire, regolarizzare perché hanno delle entrate ci sono dei soldi che entrano al comune la gente è preposta per regolarizzare e bisogna regolarizzare Bisog perché dicevo il litorale, l'antichità, l'abusivismo? Perché è tutta una forma di entrata e di sviluppo per territorio, è questo che oggi dobbiamo valorizzare quello che noi abbiamo, abbiamo tutte queste eh, diciamo, risorse per il Comune ma non c'è la volontà dell'amministrazione comunale di risolvere queste problematiche di venire qua e parlare del porto, dello sviluppo del litorale delle acqua fan delle acqua land, di quello che fanno gli altri, gli altri comuni che stanno a ricorso del litorale se noi andiamo a nostra sul nostro litorale non c'è nessuno perché non viene valorizzato lo stesso centro storico non è valorizzato se tu non rivalorizzi queste situazioni e di questo bisogna parlare caro sindaco no di eh, tutte cose strane no, che, non, che non portano a niente non portano beneficio, non portano niente alle casse comunali portano soltanto disagi ecco questo è, è il senso di quello che voglio dire è per farvi capire che le, i, le presidenze e le commissioni non vengono qui, noi abbiamo i punti all'ordine del giorno situazione maestranza e sil fiammatumia e determinazione, cioè non veniamo qua con punti effettivamente no, sostanziosi dove già vanno discussi prima bisogna cercare di cambiare il modo di fare politica in questo territorio basta l'orticello suo, l'occhietto all'amico, è finita. è finita bisogna dare sviluppo alla gente, noi qui ci viviamo abbiamo famiglie come diceva prima il consigliere Abbate che stanno alla disperazione, non vengono pagati quindi bisogna dare e noi siamo quelli che lo dobbiamo fare se ci si riesce, grazie grazie consigliere Luigi. in chiusura al consigliere Volante eh, io poi mh, vengo tacciato come quello di parte abbiamo superato l'ora, Volante Dai. posso? Acquarelli vai. un attimo mi metto gli occhiali ormai qui allora, questa mozione eh, vuole dare un ulteriore contributo alla trasparenza, quindi al Sindaco Luca Di Fiori, al Presidente del Consiglio Massimiliano Giordani, mozione in ordine al test antidroga premesso che i cittadini elettori hanno diritto di sapere se le persone a cui hanno dato fiducia fanno uso di sostanze che potrebbero mettere in crisi le loro facoltà intellettive e condizionare l'operato quando decidono le sorti della collettività che l'introduzione del test antidroga può essere visto come segnale in tal senso e restituire nel contempo credibilità alla politica che tale esame darebbe altresì un contributo alla trasparenza e alla legalità nel nostro comune, che per facilita facilitare tale iniziativa l'ente potrebbe firmare un protocollo d'intesa con la ASL territoriale per permettere agli, agli amministratori locali che volessero sottoporsi volontariamente al test antidroga di effettuare tale accertamento i consiglieri propongono al Consiglio Comunale di approvare tale mozione affinché indirizzi i consiglieri dei membri della Giunta a sottoporsi al test antidroga presso strutture pubbliche o convenzionate del territorio comunale. Grazie. Grazie al, al Consigliere logicamente a spese proprie perché comunque sono ah, quella... eh. Presidente, no, possiamo fare anche qui il Consiglio Comunale perché se troviamo una struttura che viene qui eh, viene qui in diretta al Consiglio Comunale tanto un prendiamo del sangue o un capello io capisco no. Presidente però <ride> lei... <No. No, ride> insomma <ride> Consiglio della base sangue però voglio dire, lo possiamo fare anche qui, se, se il Presidente lei lo ritiene opportuno credo che non ci sia problema, nessun problema da, da, da parte di, di tutti. No, no. Lo, no, no, grazie. no, no. Grazie. Va bene. grazie al consigliere capogruppo della PDL Acquarelli. Se non ci sono altri interventi, non so, il volante è intervenuto, ha chiesto Ah, ok, allora se in chiusura eh, il consigliere volante di questa parola ne ha facoltà sono in attesa presidente buonasera a tutti i cittadini che sono intervenuti dopo il mio intervento io credo che siamo scesi un po' non so, non vorrei dire una parolaccia ma è un ridicolo perché sentire scusami il capogruppo della PDL eh, non so se erano delle allusioni a qualcuno dell'opposizione o a qualche consigliere della maggioranza non lo so però comunque mi è sembrata un po' una proposta un po' particolare allora io eh, Presidente eh, vorrei anche cortesemente puntualizzare due cose principali la presenza del Sindaco perché è fondamentale per tante cose e possibilmente la presenza degli assessori visto che sono gli unici che hanno lo stipendio però deve essere presente in consiglio comunale come noi anche perché il consiglio comunale il consigliere comunale fa delle interrogazioni agli assessori l'assessore la politica l'assessore risponde l'assessore deve essere presente io non ho scritto le mozioni interrogazioni perché non ho il tempo di scriverle però credo che qualcosa nella mia piccola e poca materia grigia sia rimasta in primis vorrei confermare tutte le mozioni e interrogazioni fatte dal consigliere Montesi che le condivido in pieno ho fatto una serie di appunti e per ognuno di essi mi deve lasciare e mi deve consentire il tempo di poter dire qualche cosa centraanziani io questo problema l'ho vissuto, lo conosco gente come noi ma gente che ci ha dato la possibilità di vita la possibilità di poter parlare perché loro sono gli anziani che ci hanno consentito in passato la libertà di questa nazione di questo paese e oggi vanno trattati soprattutto con rispetto vanno tutelati e garantiti quindi invito ufficialmente il sindaco anche se è sempre assente quindi sarebbe il caso forse senza forse di sostituirlo e di mandarlo a casa, e su questo non ho remori, non ho remori, ve l'ho detto anche l'altro ieri in piazza, e questi, questi anziani, queste persone, questi uomini, queste donne, che hanno comunque sofferto chi più e chi meno nella vita, perché hanno oltre 80 anni, quindi ha, qualcuno ha fatto anche la guerra, meritano soltanto dignità e rispetto da noi e da tutti i cittadini. La cosa che chiedo è che questo centro, che sembrerebbe un centro un po' turbolento, che il dirigente o i dirigenti, il sindaco o chi per esso, l'assessore o chi per esso, faccia un po' di chiarezza, faccia un po' di luce, faccia via delle regole precise e determinate, senza interferenze politiche e senza interferenze personali. Forse su questa linea il centro anziani della Florida avrà forse un futuro migliore ci sono alcuni argomenti che riguardano l'informativa condivido le, le posizioni del consigliere Capraro di tutti i consiglieri dell'opposizione e anche da parte della maggioranza quando ci sono state delle cose un po' anomali nella composizione, convocazione formazione, apertura dei consigli comunali però cari consiglieri questo è quasi normale che avvenga nei consigli comunali, si può anche arrivare a fare un consiglio comunale con due ore, con due minuti, con mezz'ora, si può fare di tutto. Certamente se vogliamo eh, posizionarla sulla, su una, un lato della, del rispetto verso ogni singolo consiglio comunale questo non è corretto, però sono cose che avvengono, che succedono sono cose che avvengono quando noi aspettiamo fino all'ultimo che poi magari eh, decidiamo di non entrare o decidiamo di rimanere o quant'altro quindi va presa col beneficio di inventario la cosa che io ho chiesto già l'altra volta al Presidente del Consiglio è di convocare in maniera corretta, di informare in maniera corretta, di sensibilizzare in maniera corretta i capogruppi delle varie composizioni politiche affinché tutti, parlo col vento però mi rivolgo ai cittadini perché tanto i consiglieri o il sindaco non intendono partecipare a questa assise come al solito però ringrazio i cittadini che ci stanno ad ascoltare ringrazio i cittadini che hanno ancora così tantissima pazienza per ascoltarci e forse anche ogni tanto per salutarci, cosa che non meritiamo per quanto riguarda alcune situazioni di informativa per esempio io dico la che è un atto importante e legale, va informato, va comunicato, va trasmesso a tutti. Quindi, quando il consigliere Capraro o quando il consigliere Montesi e altri consiglieri comunali presentano mozioni, interrogazioni con risposta scritta e non le hanno sistematicamente mai, non serve neanche, perché basterebbe che ogni singolo dirigente o il sindaco o il presidente ne faccia uso della stereotipia e possa quindi di fatto dare una risposta in riferimento a quello che viene dichiarato nella stereotipia perché è un atto ufficiale e quindi su quello va preso lo spunto, l'idea, la proposta del consigliere comunale per poter poi trasformare tutto questo in una delibera che possa tentare di affrontare parzialmente i problemi del cittadino, perché non è facile. Capisco e credo che voi l'abbiate capito prima di me, prima di tanti altri, che fare l'amministratore ad Tardia oggi, in questo momento, ma credo in tutti i comuni d'Italia, sia diventato quasi difficile e impossibile. Per tantissime situazioni, ma soprattutto per quanto riguarda l'economia. Non c'è lavoro per nessuno, non ci sono i soldi, di fatto anche il Comune ha delle difficoltà. Però ci sono delle proposte che io adesso farò ai rispettivi dirigenti, quale proposta o possibili soluzioni per alcuni aspetti. Per alcuni aspetti. Per esempio, qualcuno prima consigliere comunale, non ricordo se era amico, o quant'altri, hanno affrontato un problema o abate un problema inerente a coloro che gli operatori economici e ecologici che lavorano presso la società igiene ambiente urbana pensate, no, pensate no, non, viene, non ha mai parlato con i consiglieri comunali immaginate se possiamo conoscerla si riferisce sempre e soltanto a chi deve riferirsi perché quando va parla con chi deve parlare ma non parla con i consiglieri comunali che sono poi alla fine coloro che difendono, tutelano, approvano tutte queste cose vi posso ricordare il nome di questa igiene o non igiene. di fatto sta che questa igiene ha creato grossi problemi all'amministrazione comunale ha una gara d'appalto che non ha rispettato, ha un servizio che non ha rispettato e ora di tutta risposta che fa? Ha ragione, chi è Ludovici, lo diceva prima, ha ragione, non paga gli operai. Bene signori miei, caro Sindaco, caro Assessore, caro Presidente, cari tutti noi consiglieri comunali, prendiamo la decisione seria, questa società non svolge in maniera corretta il servizio, va cacciata. Va cacciata perché non ha tenuto conto delle esigenze del territorio. Abate diceva proprio canzi, che qualche cittadino piange perché non ha, non ha la possibilità di comprare il pane ai figli. È vero, queste famiglie, sono, alcune di quelle famiglie, perché sono quattro mesi a prendere i soldi, hanno queste difficoltà ma tanti altri hanno queste difficoltà, allora queste ditte a noi che vengono o da Napoli o da Milano o da Palermo non ci interessano, ci vogliono le ditte quando è fatto un capitolato, quando c'è un contratto che sia serio e che sia rispettato. Noi questo chiediamo, questo vogliamo, questo chiedo e credo e voglio che questa via venga messa agli atti, venga inviata a chi di dovere, venga trasferita a tutti, proprio perché siamo stanchi, noi in primis come consiglieri comunali, e mi vergogno di essere consigliere comunale in questo territorio dove per strada non riesco a risolvere un problema a un, semplici, a un semplicissimo cittadino, a nessuno, chiunque questo sia. E allora una decisione va presa determinata e definitiva però non vorrei non vorrei e non vorremmo credo ai consiglieri comunali che questo avvenga come è avvenuto alla società AIPA una società fantasma che non conosciamo abbiamo fatto osservazioni abbiamo fatto denunce abbiamo fatto proposte abbiamo fatto esposte abbiamo fatto di tutto per dire che quell'aggio di quella società non era corretto Nonostante tutto, signori miei, l'AIPA sta ancora lavorando in maniera tranquilla, placida, bene, ha messo a lavorare chi vuole, ha scelto chi vuole, non sappiamo cosa sta facendo, di fatto sta che qualche consigliere comunale prima, quindi caro consigliere comunale dell'opposizione, non è perché siamo della maggioranza, noi non ne condividiamo le vostre posizioni, al contrario, le confermiamo, perché sono le vostre problematiche, sono le nostre problematiche e credo siano le problematiche di tutti i cittadini di Ardea. E quindi io dico che a questo punto questa società anche va comunque rivista, va riguardata, va visto tutto, perché altrimenti è inutile che io arrivi in Consiglio Comunale o tutti voi in Consiglio Comunale dichiarate quello che volete e sistematicamente non viene mai preso in considerazione. Questo è assurdo quale consigliere comunale mi rifiuto e chiedo in questa maniera se queste soluzioni non vengono risolte, cari consiglieri comunali, dimettiamoci, andiamo a casa e diamo modo e possibilità di creare un nuovo governo a questa città. Questa è l'unica alternativa che abbiamo noi. E non facciamo l'orecchia da mercante. Caro sindaco, io in qualità di Luca Di Fiori, sono un amico e ti rispetto, ti voglio bene, però in qualità di sindaco, consentimelo, le cose non vanno i cittadini ne, ne stanno subendo le conseguenze tutti, anche tu l'hai questa in piazza qualche tempo fa quando qualche cittadino ti ha detto per cortesia due euro, non c'è manco per prendere due fette di pane ai miei figli e allora prendiamo una volta per tutte la decisione importante per poter dire esattamente che cosa vogliamo fare di questa città o è rimasta ancora un semplice paese o è diventato una città siamo quasi 50.000 Conosciamo tutti i problemi di tutti i cittadini. Chi non riesce a pagare il mutuo, chi non ha lo stipendio, chi non riesce a fare nulla. <ride> Oggi qui abbiamo i ragazzi che lavorano con questa società di igiene urbana e che purtroppo non hanno lavoro. Quello è proprio che c'è e quindi sono presenti con noi. li ringrazio perché ci fanno compagnia e ci consoliamo insieme. Tutti quanti. Per quanto riguarda una metodologia di informativa, io dico, è inutile che sto rincare che mancano sistemi di strade, buca, acqua, luce, non le sto rincare, sono stanco di dirlo, siamo stanchi tutti di dirlo, il Consiglio comunale prima ha avuto il coraggio di ribadirlo, di fare le mozioni scritte, eh, chi è a destra e chi a sinistra, però siamo tutti stanchi. Allora io credo che sia comunque il caso anche di cominciare a raggiungere un obiettivo primo di tutti. È cominciare sull'informazione di ciò che avviene in questo territorio. Cari consiglieri comunali, quanti di voi sanno se domani o dopodomani o dopodomani c'è una determinata manifestazione sociale, culturale o no in questo territorio? Lo sappiamo il giorno che avviene. Allora io chiedo che gli uffici facciano un'informazione seria e determinata, come devo dare elogio all'ufficio della segreteria? della dottoressa Marina Inx la quale in questi ultimi quattro giorni mi ha inviato ben sette documenti dove informava domani facciamo questo, dopo domani ci sarà quell'altro, dopo domani ci sarà quest'altro, domani ci sarà quest'altro e così deve essere anche per tutti gli uffici cari dirigenti cari dirigenti quando c'è una manifestazione importante che sia di lustro della soddisfazione per la comunità che il consiglio comunale sia messo a conoscenza di questo una cosa dottoressa volevo dirle e lo ribadito oggi a un consigliere comunale quando si parla di trasparenza no? allora va bene, questo è un argomento che domani ci sarà questo dibattito sulla trasparenza trasparenza perché Brunetta, Brunetta si è permesso di dire che tutti i consigli comunali tutti i consiglieri comunali forse non sono così tanto trasparenti, così chiari beh io sono contro questa situazione parteciperò anche a questo convegno però sono contro a questo principio come è stato impostato come è stato proposto e dico soltanto Brunetta se faccia lui la sua trasparenza e il suo controllo prima di ogni, di ogni altro i consiglieri comunali non percepiscono un centesimo quando c'è forse il gettone di presenza che poi abbiamo anche dichiarato tutti che non ne, non ne prenderemo nessun gettone di presenza Brunetta credo che non so se, quant, quanti mila euro al mese possa prendere no? quindi ministro lui o chi altro chissò so sia 30 mi dice il consigliere Giordani quindi, Per quanto riguarda un problema, caro consigliere Cantari, hai perfettamente ragione col tuo intervento, mi è piaciuto, l'intervento che è stato determinato, ha centrato l'obiettivo, l'obiettivo è quello che comunque l'amministrazione comunale fino ad oggi ha dimenticato che abbiamo un territorio così vasto come 700 ettari di terra, 706 dove tutti hanno realizzato in maniera occasionale, a seconda delle proprie opportunità e necessità. Credo che tanti consiglieri comunali abbiano fatto questo, però non è un peccato, perché se uno non ha la possibilità di farsi una propria abitazione, alla fine dove trova la fa. Ma ciò non toglie che tutto questo non deve rimanere dal 1951 in ottemperanza, deve rimanere nascosto fra i meandri della legge, fra i meandri dell'avvocato Atene Maria Rolizio, la quale dal 51 a oggi ha fatto 700 cause e non ne ha vinta una e il comune di Ardi ha pagato per tutti questi anni. Che il commissario straordinario... Ah, sta continuando. Ah, deve pagare che il commissario straordinario degli usi civici non ha tenuto conto di questa situazione. Lei ha perfettamente ragione che va presa una decisione con l'ufficio del demanio regionale, con il nuovo commissario straordinario degli usi civici, che va comunque stabilito un decreto definitivo che stabilisca che questi terreni sono degli attuali possessori e non di altri, come i modi, i termini lo stabilisca la legge, lo stabilisca il Commissario straordinario, visto che è stipendiato alla grande per poter fare il commissario straordinario o l'assessore regionale per questa cosa. Quindi condivido in pieno quello che dice lei e insieme credo che insieme all'assessore delegato agli usi civici sicuramente insieme, e questo invito ai consiglieri comunali a partecipare e fare convocare queste riunioni, queste assemblee presso la Regione Lazio affinché po ci possano dare una volta per tutte una risposta definitiva. Un'altra cosa, ho quasi concluso. Grazie Presidente, Presidente per la sua pazienza, grazie consiglieri, grazie a tutti, però un altro argomento che mi duole, però è necessario dirlo, parlarne. Non ricordo esattamente, consigliere Montesi, forse mi può aiutare la data che abbiamo approvato un piano particolareggiato denominato Banditella nel 2009, mi dice grazie. Il piano della banditella approvato dal Consiglio Comunale con tutte le difficoltà del momento, grazie a tutti i consiglieri comunali che hanno voluto votarlo, che l'hanno votato, che hanno sostenuto quel piano, approvato, demandato in Regioni, osservato, pubblicato. Guarda caso, signori miei, oggi la Regione Lazio, dopo che ci hanno chiesto decine e decine di domande, lettere, e relazioni, ancora non siamo in grado di poter dire esattamente... Il piano della banditella, un piano della banditella, un piano realizzato nel 1960 e proposto nel piano regolatore di Popezia, trasformato con un PDF nel 1975 ad Ardea, modificato nel PRG 1984 Reggio Lazio, C4, piano particolareggiato soggetto a espansione residenziale dove lì tutti e soltanto in quel momento i cittadini della comunità di Ardia dalla precedente cooperativa Cassio 1927 ha avuto la possibilità con un decreto regionale di entrare su quei terreni dove erano possessori diventare proprietari pagare e farsi la propria abitazione tutto questo in questa particolare del piano della bandirella non è possibile concludere l'iter perché Il Consiglio Comunale qualche anno fa precedente che cosa ha fatto? ha convocato, ha comunicato ha trasmesso a tutti i cittadini abitanti in questa parziale o porzione dei 51 ettari del foglio 49 ha detto signori miei è necessario che per poter divenire proprietari bisogna liquidare l'uso civico bene chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto oggi la regione risponde della persona, del, del responsabile del, del demanio, risponde, signori miei, il piano della banditella non lo possiamo definire perché ci sono ancora cittadini di Ardea che non hanno liquidato l'uso civico. Allora se i cittadini di Ardea che hanno su quel territorio e hanno dei contenziosi non possono bloccare lo sviluppo di questa parte inerente scusamente soltanto alla comunità di Ardea, se questi cittadini faccio l'invito al Presidente del Consiglio ma al Presidente della Commissione all'Urbanistica, al Dirigente dell'Urbanistica affinché si faccia nuovamente un manifesto una comunicazione, un invito dando dei termini ben precisi o aderiscono alla liquidazione dell'uso civico o il Comune ne fa atto e prende atto e, e questo terreno se non interessa mi metto seduto. Questo terreno diventi proprietà comunale perché questo terreno è intestato alla comunità di Ardea. Allora l'invito che faccio, caro Presidente, caro Sindaco, è facciamo questa comunicazione, diamo 60 giorni di tempo, diamo un tempo utile, definitivo e dire, signori miei, i vostri contenziosi, i vostri problemi non riguardano l'intera gran parte della cittadinanza. Siete 10 famiglie, 20 persone, 30, fate la vostra richiesta per la del dell'uso civico. A quel punto noi, dal C4 soggetto a piano particologiato diventa finalmente esecutivo grazie in ultimo no, no. No, no. silenzio gentilmente il i cittadini dolcesi in, fondo, dolcesi in fundo, caro presidente ripeto io non scrivo però credo per questo chiedo che la via venga messa a verbale e venga trasferita a tutti chiudo con una, una cosa un proprio che è allucinante solo pensarlo l'altra volta arriva in Consiglio Comunale un'approvazione di una deliberazione inerente alla fiamma 2000 dove mi si dice che bisogna, senza, dare, avere gli atti, eh, senza avere gli atti a disposizione che chiede un ampliamento alla variante e a questo punto dopo ampie discussioni abbiamo tutti concordato che questi 46 5.000 o 6.000 aggiungere altri 30.000 o 35.000 cubi di gas comunque, dava comunque un senso di responsabilità alla cittadinanza tutta perché comunque è un pericolo comunque potrebbe creare un pericolo comunque potrebbe essere non voglio dire la seconda cerno ma ma quasi se potrebbe succedere qualcosa del genere ma il fatto stesso è questo è che questa società oggi ha presentato in questa assise, e caro Sindaco, io credo e mi porta a pensare male perché l'altra volta non c'eri, oggi c'è una lettera C6, mi porta a pensare male, questa assise oggi arriva una, una comunicazione, se ci fate fare questo vi diamo quello, quello, quello e quell'altro. Ma guardate che i cittadini di Ardea, deve dire, caro Presidente e caro Sindaco, ai cittadini di Ardea non serve questo, quello e quello della fiamma 2000. I cittadini di Ardea, fino a prova Contraria, ancora riescono a vivere del proprio. Poco, zero, ma riescono a vivere del proprio. L'elemosina della Fiamma 2000, non ci interessa perché se era un'azienda seria, a prescindere dal fatto che ha assunto prima in precedenza in passato, sì, gli operai. Poi vediamo di quali generazioni vengono presi da chi e da quale famiglie. Però, signori miei, aveva una convenzione che non ha rispettato. Una convenzione che non ha rispettato per 5.000 metri cubi di gas con tre boi per arrivare al deposito e non ha rispettato, fra questo c'era il campo sportivo signori miei, grazie alla fiamma duvila, anche grazie alla fiamma il campo sportivo non ce l'abbiamo più, ci ha messo quattro lampioni, al bate lo ripeteva prima ha dato due spennellate all'interno dei spogliatoi, guarda caso la fiamma è sparita doveva farci il campo sportivo con le tribune doveva farci 10 aule la, la, la pista ciclabile doveva risistemare la... vabbè qualcuno ci ha preso anche i voti ma non ci interessa la realtà è che la Siamatumila non ha rispettato gli accordi che questo consiglio comunale ha approvato che questo consiglio comunale va bene facciamo è un'opera di grandezza per l'azienda cresce l'azienda, ben venga oggi l'opera è 6 volte tanto guarda caso ci chiedono e pretendono che facciamo l'approvazione invariante di questa cosa, se, se, senza, senza ricordarsi del vecchio e poi dicono oggi con una lettera, vabbè però se voi volete abbiamo il tavolo delle trattative. No, non vogliamo il tavolo delle trattative, no, questa cosa loro devono rimanere come stanno e mantenere in piedi prima la convenzione vecchia, altrimenti faremo la guerra atomica per far togliere anche quella precedente. Grazie. Grazie al Consigliere Volante che abbiamo superato abbondantemente l'ora dichiarata. Il Consigliere Capraro ha chiesto di intervenire due minuti, ritengo giusto, visto lo sforo del Consigliere Volante, dare la parola anche in chiusura al Consigliere Capraro. Il Consigliere Capraro è una facoltà. Grazie Presidente, io intanto la ringrazio davvero per eh, avermi dato la possibilità di fare questa eh, piccola integrazione, non voglio abusare del, del tempo che mi è stato concesso. Eh, in merito all'interrogazione del Consigliere Montesi che voleva conoscere il testo della Convenzione stipulata per il locale dell'ex patio di proprietà del Comune, io vorrei integrare questa interrogazione per capire se eh, questa Convenzione è stata approvata in Consiglio Comunale così come è previsto dalla 267 del 2000. Grazie Grazie al Consigliere Capraro mettiamo nella richiesta del Consigliere Montesi anche la, la sua richiesta Allora, chiuso se veloce il Ministro è in ritardo gli do la possibilità di parlare Grazie Provo. Grazie Presidente, buonasera a tutti No, è difficile Presidente fare un intervento rispetto ai tempi che tutti stiamo vivendo ma in relazione ad una lettera che poc'anzi sono riuscito ad ottenere rispetto a quei lavoratori che sono stati puniti e quindi è l'igiene urbana, non entro nel dettaglio perché è una lettera credo anche riservata però è l'igiene urbana che Invece di riunire i propri dipendenti e far capire loro che ci sono delle gravi difficoltà, si permette il lusso di allontanare questi eh, lavoratori, che è l'unica parola che gli si può attribuire, perché forse sono, sono rimasti in pochi e si svegliano alle 4 il mattino e vanno a lavorare, nonostante avessero più mesi di ritardo nel pagamento, questa ditta che ha avuto il contratto con la nostra amministrazione può permettersi, è una domanda la mia, faccio appello a tutti gli assessori può permettersi il lusso di allontanare i lavoratori per circa dieci giorni dando una retribuzione al, al contratto dello stipendio questo secondo me Presidente Sindaco è una cosa molto grave molto grave, grazie grazie al Consigliere Giordani visto la, la gravità di questa situazione lamentata un po' da tutti i consiglieri comunali perché quasi tutti gli interventi hanno richiamato eh, questa situazione tra i dipendenti e l'igiene urbana io invito il nostro vice sindaco assessore all'ambiente eh, l'avvocato cantore a se possibile darci una delucidazione della cosa, sforando ancora di più un po' quello che era l'ora dell'intervento. Prego al nostro vice sindaco nella facoltà. Buonasera. Sono stata tirata in ballo da un po' di consiglieri, quindi credo di dover dare delle spiegazioni su quello oh, che, è eh, se che è successo negli ultimi giorni, in particolar modo eh, qui ad Ardea è successo che i dipendenti hanno deciso di scioperare contro l'igiene urbana perché lo stipendio non percepivano lo stipendio da diversi mesi. E io ho parlato qualche giorno fa, subito dopo questo, questo sciopero, ho parlato con alcuni dei dipendenti e mi è venuto spontaneo dire a queste persone che tutte le volte che si sono rivolte a noi come istituzione, come comune in qualche modo li abbiamo tutelati sono stati da noi tutelati in che senso? Nel senso che comunque ci siamo dati da fare mh, sia noi, me come assessore piuttosto che il consigliere eh, Marcucci, eh, piuttosto che il sindaco ci siamo stati dati da fare affinché queste persone percepissero lo stipendio, ci siamo fatti garanti del, del fatto che mh, che i dipendenti potessero percepire, percepire quanto eh, quanto, eh, quanto dovuto insomma e eh, questo non è avvenuto l'ultima volta perché i dipendenti hanno eh, deciso di scioperare hanno deciso di scioperare in maniera assolutamente autonoma non dando comunicazione a noi non dando comunicazione alla, al comune perché noi non sapevamo assolutamente nulla quindi a noi non è restato altro che elevare la multa queste benedette multe siamo riusciti i dipendenti hanno scioperato per 48 ore quindi siamo riusciti ad elevare la multa nei confronti dell'igiene urbana e... Mi meraviglio che il consigliere Rossi abbia fatto l'intervento contro l'igiene urbana perché facendo parte, della commissione, fa, facendo parte del, della commissione Ambiente sa perché è costantemente aggiornato su tutti quelli che sono i passaggi che noi abbiamo fatto con l'igiene urbana. Adesso io mi sono fatta garante, ho parlato con un dipendente che vedo seduto lì, ho letto la lettera che, eh, che il consigliere Giordani ha portato alla vostra attenzione e mi sono fatta garante di parlare direttamente con, con l'Igiene Urbana di questo problema, ci dovrebbe essere, ci, anzi c'è un tavolo tecnico mercoledì, un tavolo tecnico nel quale ci saremo, saremo presenti noi come amministrazione, sarà presente la proprietà, sarà presente il, i sindacati e sarà presente una delegazione di, eh, di dipendenti. Sicuramente non è una situazione piacevole ma io più di segnalare qualunque, da parte mia eh, eh, ho preso il capitolato, eh, nel, il capitolato di gara e da, qual segnala, ho segnalato all'Igiene Urbana qualunque, ci sono diverse lettere da parte mia all'Igiene Urbana, a Ruppe e al, al mio dirigente per evidenziare quelle che sono le mancanze adesso mh, dovremmo ritornare per un breve periodo ai cassonetti mh, per la raccolta differenziata cassonetti che abbiamo richiesto sia che vengono sostituiti sono stati sostituiti 40 cassonetti sul, mh, sul tutto il territorio e poi ce ne sono stati sostituiti sono stati messi 30 cassonetti per la raccolta differenziata ne devono essere sistemati altri 30 questo perché? perché comunque io sfido chiunque di voi eh, a dirmi che non è così che non accade il contrario succede spesso che gli orari di conferimento non vengano rispettati cioè, se l'orario di conferimento dice che eh, la, se lo, la, la, eh, la, brochure, la brochure che è stata consegnata quando l'igiene urbana ha vinto questo appalto, dice che l'orario di conferimento è dalle 8 a mezzanotte e invece i cittadini e buttano la spazzatura a tutti gli orari del giorno la, cittadina, la, cittadina, la città sarà sempre sporca sembrerà sempre sporca se praticamente eh, l'orario di raccolta è dalle 6 a mezzogiorno e alle 2 viene già conferita di nuovo la spazzatura la cittadina sarà sempre sporca purtroppo l'ho visto io con i miei occhi purtroppo l'ho visto io con i miei occhi eh, no. Uno. prego prego il pubblico, il pubblico prego il pubblico di fare silenzio prego il pubblico di Tuttavia, fare silenzio pazienza è una fase transitoria questa è una fase transitoria ho capito? Adesso, in questo momento, in questo momento stiamo facendo tutto quello che possiamo fare, tutto quello che nelle mie competenze fare, io lo sto facendo, nel senso che sto mettendo per iscritto qualunque mancanza, qualunque mancanza io la sto mettendo per iscritto, non è facile, non si può pretendere di uscire da un contratto, di venire fuori da un contratto, da un giorno all'altro, io faccio l'avvocato e vi prego di eh, darmi un attimo di considerazione, vi dico che non si può può uscire da un contratto da un giorno all'altro, sono necessari dei passaggi, dei passaggi che stiamo facendo. Stiamo... Ho capito signora che sono quattro anni, io, io, io sono a disposizione ogni giorno dei cittadini, sono qui sul territorio ogni giorno, sono quattro anni, io sono qui soltanto da poco tempo e quindi tutto quello che è nelle mie possibilità io lo sto facendo, ascolto i cittadini, sono a vostra disposizione tutti i giorni, sono sul territorio tutti i giorni, sabato compreso, non ci sono i presidenti dei consorsi ma sono a eh, vostra disposizione anche il sabato. Più di questo io non posso fare, non, posso, non possiamo venire fuori da un contratto da un giorno all'altro. Mi posso far garante di quelli che sono dei problemi del, dei dipendenti e me ne, farò, me ne farò garante come ho sempre fatto sino ad ora. Questo, questa, è la ad oggi, questa è la situazione ad oggi, adesso aspettiamo questo tavolo tecnico che ci sarà mercoledì dal quale verremo fuori sicuramente con una decisione sicuramente, grazie per l'attenzione grazie al nostro vice sindaco, all'avvocato cantore allora eh, no scusate i, i, i capigruppi gentilmente silenzio nel pubblico gentilmente silenzio nel pubblico non può, non può, no gentilmente silenzio nel pubblico grazie, gentilmente silenzio nel pubblico allora se il consiglio comunale è d'accordo visto che si è aperto una discussione sull'argomento e ho già diverse richieste di intervento diverse, diverse richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali e io vorrei, vorrei eh, portare la discussione mezz'ora di discussione sull'argomento in modo mezz'ora di gentilmente sto parlando allora mezz'ora di discussione sull'argomento se siamo d'accordo Allunghiamo di mezz'ora la, la discussione. Va bene? Allora, Marcucci ha facoltà.